non mi preoccupo di dove è la punta della freccia, non la tengo assolutamente sul giallo, ma sono concentrato solamente con i due gli occhi aperti sul punto da colpire, parto per la trazione e sono in ancoraggio. Controlli, ancoraggio e trasferimento. Sono in pretrazione e sono andato in ancoraggio.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 per poter rilassarci e ripartire e effettuare una sorta di reset del tiro. Vediamo. Ecco, qualche secondo e possiamo riprendere dal primo punto.